Amici di PopUp, bentrovati in collegamento con noi padre Delton, fondatore della comunità Corazon Fieu, Cuore Fedele, nello stato di Goiás, in Brasile. Ben trovato padre Delton. Grazie Marco, un abbraccio speciale a tutti gli amici, adesso collegati. E sono contento che padre Delton parla anche in italiano, quindi riusciamo a capirci più più velocemente, insomma. Poi allora, se mi sfugge qualche parola non ci sono problemi, possiamo anche parlare in portoghese. Anche parlare in portoghese, sì sì, un po' me la, me la cavo anch'io col portoghese. Padre Derton, eh, come nasce la, la comunità Corazon Fieu eh, e qual è il suo carisma? Siamo nati otto anni fa in una città vicino a noi, qui a 100 chilometri circa, da una iniziativa di lavoro con i giovani di parrocchia. Cioè, nel senso che avevamo un grande, mo, molti gruppi, però pochi venivano in chiesa. Allora ho deciso di, di iniziare qualcosa e ho, ho chiesto ad alcuni cosa, «Cosa farete il sabato verso le 5 del mattino?» Mi rispondono «Sarebbe a dormire! Venite, prendiamo una tazza di tè o qualcosa insieme» e sono venuti in 30. Dopodiché abbiamo iniziato un cammino di formazione e queste persone, questi primi giovani, dopo alcuni mesi, hanno chiesto un'esperienza più profonda, in questa esperienza di formazione umana. Ancora continuiamo, abbiamo tuttora ogni giovedì, adesso non più di mattina però, adesso la sera, un raduno di giovani che, che continuano questa strada, questo cammino di formazione, ma con me vivono 11 giovani, tra ragazzi e ragazze, che fanno l'esperienza di consacrazione di vita al Signore in questo carisma. Il carisma cuore fedele ha come sottofondo eh, favorire un incontro personale con Gesù. Più che mai oggi le persone sono un po' perse, confuse, hanno bisogno di incontrare qualcuno che, sia, che, che possa servire di riferimento sicuro, Troviamo molte persone che rispondono alle domande, ma poche risposte sono davvero degne di fiducia. E troviamo in Gesù questo uomo perfetto, un uomo che, diciamo così, è, riuscio, è riuscito a fare della sua propria vita un avvenimento. Più che una persona, Gesù è un avvenimento e quando lo, lo troviamo possiamo sperimentare anche nella nostra vita. Eh, questo avvenimento. Ecco perché la comunità, il carisma eh, ha come, come scopo, come desiderio favorire questo incontro con Gesù col titolo Cuore fedele, perché il nome è proprio a causa del suo cuore, non è perché noi abbiamo il cuore fedele, i nostri cuori sono infedeli, il suo cuore è fedele e perché è fedele può riuscire a darci una risposta sicura. Eh, diciamo così il segreto della vita felice ecco. Eh, a, a proposito di, di, di cuore fedele quindi di esperienza di, di, di fede padre Delton mm, c'è un'esperienza particolare di fede di provvidenza eh, di Dio che ci vuoi raccontare? certo, volentieri abbiamo iniziato questa esperienza qui a Rialma oggi questa città si chiama Rialma e quando siamo venuti eh, eravamo in cinque all'inizio non avevamo niente, c'era solo una casa, vuota, c'era un letto, un materasso così vecchio e alcune sedie. E tutto è cominciato così, pian pianino. Il Signore ci ha, ci ha fatto capire che la nostra missione, c'è la differenza tra carisma e missione, il carisma è quello che vi ho detto già, missione è quello che dobbiamo fare, eh, diciamo, eh, in maniera pratica per, eh, perché le persone possano incontrare Gesù. Il Signore ci ha dato eh, capire che era, erano i mezzi di comunicazione e abbiamo allora iniziato con un, un, un programma di radio, mezz'oretta, dopo abbiamo chiesto il padrone della radio se, se era eh, possibile prenderla in affitto l'abbiamo affittata, poi abbiamo comprato la radio che ci ha costato circa mezzo milione di reais, che è tanto per noi, però non avevamo i soldi, come tuttora non, avvia, non abbiamo i soldi, noi lavoriamo con i mezzi di comunicazione, con i donativi, le persone che ci offrono qualcosa, anche delle monete, però ogni mese dovevamo pagare eh, un, un valore alto per pagare mezzo milione per farvi capire erano circa um, 5.000 euro al mese, 5.000 euro più o meno. E allora sono andato alla radio e ho detto sentite dobbiamo pagare questo mese, questa cifra, questo valore, non abbiamo i soldi, se potete aiutarci riceveremo mo molto ben volentieri. Allora una, una signora mi ha chiamato e diceva senta, padre, vi voglio aiutare, però io ho solo i cocomeri. Ho detto, va bene, quanti li, li può offrire al, al cuore fedele di Gesù? Io posso offrire quanti eh, voi potete portare. Allora ho chiesto a un camion, un piccolo camion, è andato alla sua casa, ci hanno portato circa 300 cocomeri. Allora sono andati in radio, in onda, in diretta, dicendo sentite abbiamo qui tanti cocomeri da vendere, potete comprarli perché dobbiamo pagare questo mese eh, ecco, la, la nostra radio. E alla fine non siamo riusciti a, vend a venderli tutti così nella radio, allora ho messo la tonaca nera e sono andato in fiera, c'era una fiera qui nella città, io e i ragazzi, e siamo andati lì a vendere i cocomeri e alla fine del mese siamo riusciti a pagare Que quella, quella somma dopo due anni e mezzo siamo riusciti a pagare tutta la radio questo è proprio un miracolo se, se voi mi domandate adesso com come avete fatto dico solo, è stato un miracolo che abbiamo visto con i nostri propri occhi e se, se qualcuno viene a visitarci qui adesso potrà vedere tante cose già ormai sistemate, però tutto questo tutto que che uno può vedere qui è stato eh, offerto dalla gente, è stato proprio un miracolo del Signore. Questa comunità, questa missione è una meraviglia ai nostri occhi. Padre Delton, grazie. Eh, cosa diresti mh, se adesso ti trovassi di fronte un giovane, anche un meno giovane, mh, non credente o comunque lontano dal Signore, per avvicinarlo? Mi è successo appunto questo, Marco. C'è stato una una persona, io ero in una, una parrocchia, già ormai preparato per la Santa Messa, però c'era un ragazzo fuori, mi sono avvicinato e lui mi ha chiesto, senta, io non, io non entro in chiesa, però vorrei far, farti una domanda, va bene? Cosa devo fare per essere felice? In fondo, in fondo tutti noi abbiamo questa domanda, voglio essere felice. E è vero che tante persone cercano la felicità in vari posti, in varie situazioni, in varie esperienze. Il mondo ci può offrire tante cose buone, ma la felicità non si può comprare. Allora io ho risposto al ragazzo, se tu vuoi essere felice, cerca di essere come Gesù. Ti presento, ti presento qualcuno che non solo è riuscito a fare della sua vita un'esperienza bella, ma anche è riuscito ad essere felice, nonostante soff le sofferenze. Qualcuno che ha sofferto molto, molto più di quant quante persone possiamo conoscere, però è riuscito ad essere contento, ad essere felice. Eh, seguire Gesù, essere come Gesù, è proprio la risposta, è proprio la parola che io potrei dire a qualcuno che... Che volessi essere contento, essere qualcuno in questa vita, seguire Gesù, essere come lui. Grazie, Padre Delton. Come è possibile mettersi in contatto con, con voi, con la vostra comunità? Quali sono i contatti, il sito internet, email, social? Bene, la prima cosa vorrei invitarvi: venite tutti in Brasile, in, per lo più adesso per questa giornata mondiale della gioventù. Siamo qui con le braccia e il cuore aperto per ricevervi, eh, siamo qui al centro, proprio al cuore del Brasile, vicino a Brasilia, la capitale, circa 300 km, che per noi è proprio vicino, 300 km. Un po' diverso dall'Italia. Per... <ride> sì, un po'. <ride> 28 volte più grande dell'Italia, il Brasile, 300 km per noi è proprio, proprio qui vicino. Eh, per per l'internet potete accedere al nostro sito che è proprio coracaofiel.com.br, coracaofiel è il nostro sito e poi lo stesso nome, Coracaofiel. Eh, siamo su Facebook, anche su Twitter. Potrete ecco, rintracciarvi, rintracciarci così e possiamo così condividere la gioia di essere amici nel Signore e chissà anche un'esperienza più profonda col cuore di Gesù. È quello che io desidero a tutti voi.